Carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al libro di Teneramata puntata che capita di mercoledì santo con una condizione mia diciamo così eh, fisica non proprio al 100% perché mercoledì santo è una giornata un po' impegnativa oggi e quindi eh, tra l'altro al termine delle mille di Giuseppe di ieri notte che ci hanno fatto fare le ore molto piccole, quindi eh, sono un pochino stanco, però generalmente Teneramata sveglia. <ride> e quindi però chiedo, veni in anticipo, specialmente per chi vede il, il, il video, se ogni tanto mi si chiuderanno un po' gli occhi oppure mi scapperà qualche, ahimè, eh, non molto eh, edificante eh, sbadiglio. Mi dispiace tanto quando capita, però abbiate sempre tanta pazienza perché la sera delle volte eh, si, si, si combatte contro la stanchezza. Del resto, eh, soprattutto per chi segue la, la diretta, queste catechesi non possono farsi in una differenti perché il nostro attuale diciamo così, contesto eh, so, socioculturale, e economico anche se vogliamo, eh, non, non consente altri momenti, perché in altri momenti eh, possiamo come dire, raggiungere un target più limitato di, di persone, no? perché ordinariamente si lavora e quindi so, anche in parrocchio con gli incontri di formazione eh, si fanno la sera, sempre alla 9 dopo le 9, allora ci siamo lasciati in purgatorio la settimana scorsa. <ride> con tutta quanta una serie di eh, istruzioni sulle riparazioni post-mortem. ecco, e Vedendo soprattutto eh, quanto si soffrirà, siamo conclusi così, quando Dio non voglia si dovesse vedere o che a causa nostra abbiamo collaborato a far diminuire il grado di gloria di qualche beato o addirittura avessimo collaborato alla dannazione di qualcuno che è una cosa veramente brutta ecco. quindi purtroppo amici cari eh, rassegniamoci perché io tremo perché tra l'altro posso pure un prete quindi immaginate eh, cerchiamo di combinare il meno guai possibili perché questo io mi auguro sempre di combinare il meno guai possibile che già sarebbe un grande obiettivo è di fare per quanto possibile un po' di penitenza qui ecco, anche se i danni fatti eh, purtroppo eh, che dobbiamo fare eh, se sì, io non voglio aver cooperato la dannazione di qualcuno non, non spero volontariamente con qualche cretinata o stupidaggine detta come sacerdote perché insomma mi farei tagliare le, le mani e i piedi piuttosto che fare una cosa del genere però magari involontariamente no? che ne so, con, con come deve succedere a un prete che un giorno eh, uno sta non troppo al 100% magari arriva una visita tu magari sei un po' sgarbato quello magari stava già mezzo mezzo lontano eh, anziché diventare un'occasione di vicinanza eh, sei stato sgarbato magari quello se n'è andato eh, contrariato e, e buonanotte questo potrebbe succedere, questo qui, eh, che qualcuno se ne vada all'inferno perché ho detto un'eresia, oh, mamma mia, tutto è possibile, insomma, ma spero che, che, che non accada mai. Però, ecco, vedete, cioè, che il diavolo ci possa prendere la sprovvista. che usi la nostra debolezza eh, o il fatto che purtroppo è eh, sempre al 100% non è possibile starci sempre alla perfezione, magari. Eh, questo potrebbe succedere purtroppo, eh, eh, sper preghiamo, speriamo che non accada a nessuno. Allora, riprendiamo la lettura, dopo queste amare rievocazioni, terminando il discorso di tenere la sul purgatorio, che a un certo punto è dovuto mettere punto, come dice Luisa Piccarreta, perché altrimenti sarebbe protratta troppo a lungo la conversazione no? che già quando arriva intorno a un'ora è troppo eh, non riesce a protrarla oltre casomai è un po' più breve ecco, appunto mm -hmm. tanto per <ride> come voleva si dimostrare bene riprendo la lettura in purgatorio si correggono le cattive abitudini e si acquistano quelle della patria è molto facile dire tutto questo, ma è molto difficile e afflittivo realizzarlo, amici cari, difficile e afflittivo, chi ci vuole bene ricordate sempre che ci c'è la verità, non ci dà illusioni, capite, eh, a basso costo, difficile e afflittivo, perché sia più caro, sentite, eh ti racconto ciò che mi accade nell'ultima tappa del mio purgatorio quindi te la si è fatta un sacco del purgatorio eh? quello che racconta qui avevo già soddisfatto la divina giustizia per tutti i miei peccati ormai scorgevo l'immenso amore del nostro Dio verso di me incominciavo a intravedere il mio nome nuovo e la mia dote di manna segreta mi, trova, mi trovavo purificata ma ancora non conoscevo il mio posto preciso nel cielo e ancora non confidavo pienamente nel Signore interessantissimo eh Interessantissimo perché questa piccola descrizione ci dà un po' un'idea, un'idea discreta di, di come può essere fatto questo purgatorio, soddisfatta la divina giustizia, comincia a scorgere. Vedete come c'è un processo di avvicinamento graduale no? a quell'amore infinito che è Dio. Si comincia a intravedere: no, non lo vedo ancora tanto bene, eh, non con, mi ero, ero purificata, ma non conosce ancora il posto che avevo nel cielo, mi mio posto preso nel cielo, no? Dice, il mio angelo istruttore mi portò al luogo dove io avrei dimorato principalmente nella gloria. Anche questo dettaglio è, è, è ameno, è bello, è pittoresco. Dice Qualcosa, diciamo, come il mio rifugio, domicilio celeste. Perché devi sapere che ogni beato possiede un luogo molto intimo e personalissimo, dove realizzi i suoi più cari amori. Que que quella sorte che dice, eh, dice, quando avremo lasciato questo corpo, dice San Paolo, riceveremo un'abitazione celeste nei cieli, no? È qui, perché le nostre categorie mentali, noi abbiamo l'appartamento in paradiso, però... qualcosa come il mio rifugio e domicilio celeste. E C'è qualcosa di, di, di, di, del genere, lo dice lei. E che cos'è? È, è un luogo riservato, ecco, diciamo così, dove si possono eh, vivere e realizzare gli amori, gli amori celesti, li abbiamo visti tante volte con tutte quante le anime che il Signore ci ha affidato cioè che il Signore ci ha affidato ci ha, eh, verso le quali ci ha seminato la scintilla reciproca d'amore no? la famosa scintilla d'amore allora proseguo la lettura ebbene io vi mai avevo viaggiato in aereo per paura delle altezze grande fu il mio panico quando l'angelo mi fece salire Firmamento. Vede anche qui, io già mi immagino alcuni dottoroni sapientoni, intelligentoni e compagnia cantante. No? Salire nel firmamento. Quindi sembra eh, ratificata l'idea di origine molto, molto arcaica, molto antica: è che il paradiso stia in alto il famoso settimo cielo ma no? del resto San Paolo quando scrive nella seconda lettera di Corinzi le sue esperienze mistiche dice "è rapito col, col corpo fuori del corpo non lo so, Dio, Dio solo lo sa fino al terzo cielo c'era la, la strutturazione dei, dei cieli no? questo c'era già nella filosofia greca addirittura, prima ancora che, eh, che nel cristianesimo no? e nella tradizione anche ebraica, vetero -test testamentaria Ora, grande fu il mio panico quando l'angelo mi fece salire sul a ad operare uno spazio-tempo del mio corpo adulto. Vedevo la terra ogni volta più piccola, verdastra, che si allontanava da me con somma rapidità. E siccome non ero ancora glorificata, ma in fase di allenamento, sentite, per acquistare i costumi celesti, troppo bella, <ride> era poco quello che capivo. Perché è fortissima sta frase, in fase di allenamento per acquistare i costumi celesti, cioè, capito? Noi dobbiamo sgrezzarci un po', <ride> è come quando una persona, questo capita già in questo, in questo mondo, no? quando una persona eh, comincia un bel cammino di santificazione, è bellissima anche da sacerdoti, a no? vedere come piano piano l'anima comincia a sgrezzarsi, quindi lascia la crosta. Come dire, mondana, grossolana, no? grezza, appunto, che può essere anche un'anima una, una, un bella, un'anima buona, ma si vede che è in forma, è grezza. E mano a mano che il Signore la fa camminare, si sgrezza, quindi si raffina sotto vari punti di vista. No? Una cosa analoga avviene per quanto riguarda l'acquisto delle abitudini celesti, quindi c'è una purificazione graduale e una raffinazione graduale. No? Sono, sono processi che a quanto è dato da, da capire vanno di comune accordo, no? vanno in concomitanza, meglio. La mia abitudine radicata di confidare in me anziché nel nostro Dio aumentava il mio timore. Ha già detto prima, non ero ancora perfettamente purificata perché ancora non confidavo pienamente nel Signore. E questo, se ci, questo possiamo impararci, questo possiamo impararlo a fare da qua, a proprio abbandonarci e confidare totalmente nel Signore, no? Pensate quando dobbiamo fare le scelte di vita impegnative, piccole e grandi, no? Eh, un cambio di abitudine, un cambio di, di direzione, un cambio di... di di prospettiva, no? Ecco, È una cosa che potrebbe comportare delle difficoltà, delle critiche, che faccio? Lo faccio? Non lo faccio? Butta, di fidati del Signore! E solo se qualcosa dice così, sapete che c'è quella, que, quell'hashtag, quella frase diventava tristemente nota in tempi poco lieti, no? Andrà tutto bene. No, andrà tutto bene solo a chi confida nel Signore. Non andrà tutto bene tanto, tanto per dirlo. A chi confida... Ti andrà bene è un'espressione tipica dell'Antico Testamento. Si trova tante volte. È proprio un'espressione, una costruzione proprio tipicamente ebraica, proprio da, da, da scuola. Ma andrà bene a chi? A chi confida nel Signore non a chi c'è uno stolto ottimismo immotivato, perché non è bene per niente, ecco, per quanto riguarda un'altra un un questione, no? Ecco, vabbè, chiusa, ovviamente non andiamo adesso a, ad affrontare l'altra questione che ci porta proprio niente, no? Eh, quindi andiamo a vedere delle cose un pochino migliori. Eh, quindi, credevo che sarei precipitata da quelle altezze, Questo non confida nel signore dice no, Mo casco, inoltre mi terrorizzava il buio totale. Vedete proprio cioè, questo, cioè, buio totale. Significa, se uno parla con gli astronauti, cioè quando uno fa un viaggio, in, fa un viaggio spaziale, è, se tu ti allontani dalla, dalla Terra, quindi esci dalla, come dire, dalla, da, da, dallo spettro, diciamo così, di illuminazione dei raggi solari, lo spazio è, è cupo, è nero. Non sapete niente. Quindi mi terrorizzava il buio totale, malgrado l'insistenza del mio angelo che mi rimproverava la mia mancanza di fiducia nell'Onipotente. Immaginate questa, no? Che, che sta a salì. E sta tutta tesa, sta tutta agitata, sta tutta, sta tutta bloccata, no? Eh, conosco un pochino di. di, di, di di, di, di, di anime e anche di animali, io ho un gattino che è così, sta sempre tutto agitato. Eh, non si, oh, nonostante il bene, più giorni passa, facciamo una confidenza: più bene mi vuole? No? Pure stasera ha fatto delle cose inimmaginabili, però l'abbandono ancora non c'è, capito? Quindi sta sempre agitata, quindi non, non si rilassa, eh, rilassate conosco anche animi umani che sono così, rilassate, relax, stai nella mani del Signore, stai, Ecco, questa non si rilassare, stai a fare sto viaggio, tutta agitata, tutta, ecco, calma, tranquilla, a tutte che non è ancora finito, eh? lo spavento giunse al colmo quando superai la velocità della luce, cioè, e eh te credo, diciamo noi ragazzi la velocità della luce non dimentichiamo è 300.000 km al secondo al secondo sto a mettere le mani davanti cioè capite diciamo sempre le stesse cose Mo faccio, facciamo una simulazione ora spengo la luce qui no 1, ecco sta luce che si è accesa, ho contato a 1 ho fatto 5 volte il giro della terra eh? queste sono 300.000 km al secondo 5 volte il giro della Terra, dico sì 5. Anzi, mi ricordo la sua 50.000 o 60.000? 60.000 chilometri. Insomma, adesso 60.000 5 volte, adesso 50.000 6 volte. Comunque, più o meno, insomma, no? è Tanto, al secondo. Come vedi le cattive abitudini terrene? e rendono, rendono difficile imparare quello che è in uso nel cielo in che senso che ti vivere del terreno certamente non fa riferimento perché qua sulla terra non è che possiamo imparare ad andare alla velocità della, della luce no, però qui sulla terra possiamo imparare ad abbandonarci nel Signore a confidare in Lui e questo sì, <ride> questo sì. <ride> perché se confidi qui poi confiderai pure quando viaggi confiderai anche quando viaggi alla, alla velocità della luce della luce, no? Anche se non sei ancora pratico. Ecco, perché ci pensa il Nostro Signore, non dobbiamo avere mai paura di niente di nessuno. Allora, ma adesso è chiaro, con l'assoluta fiducia che ho nel nostro Dio, viaggio a velocità molto maggiore senza nessun timore. Io pure c'erei qualche problema, perché io, insomma, ho, so ho combattuto e l'ho superato un po', ma un po' di vertigini io ci soffro, eh, quindi, eh, eh, quindi, eh. Qualche piccolo problemino pure io a farmi sta salita nel firmamento ce l'avrei presumibilmente avuto, no? Allora Riccardo interviene e dice: è molto difficile imparare le abitudini del treno. E guardate la risposta che in parte l'ho già data. No, non è complicato. La base dell'addestramento. Questo, scriviamocelo: eh, la base dell'addestramento consiste nell'acquistare una piena e assoluta fiducia nel nostro Dio. Da qui, amici cari, questa educazione deve iniziare nella vita terrena, attenzione, per abbreviare o evitare il purgatorio. E che cos'è però questa fiducia? Attenzione, perché anche qui... La volontà umana, se, se capisce il vischio per fiasco, <ride> va ad alterare anche una cosa così bella, così santa e così nobile come la fiducia e la confidenza in Dio. Allora, specifica subito. Ma deve essere fatta d'accordo con la fede con la F maiuscola e le molteplici le limitazioni dell'uomo mortale. Fa un esempio. La vera fiducia nell'Altissimo non consiste nello sperare che egli compia tutti i nostri capricci. Hai ah, il rifiuto del Signore e quindi asseconderai tutti quanti i miei capricci strani. Poi non li asseconda e quindi la, la fiducia mi passa. e eh, no, amici cari, eh, non funziona così. Non funziona così. Ma è la sicurezza fondata sul grande amore con cui ci ama che ci darà sempre quello che è il meglio per ciascuno di noi quando e come egli lo stabilisca e sempre che ci teniamo nella sua grazia e perseveriamo nel fedele compimento dei suoi comandamenti ragazzi, mamma mia guardate! definizione perfettissima della piena e assoluta fiducia in Dio allora, ripetiamo primo, sicurezza sicurezza io sono insicuro ho tante paure non confidi nel Signore poi sta proprio tranquillo perché cosa dice la Sacra Scrittura il profeta Geremia maledetto l'uomo che confida nell'uomo maledetto non è che è semplicemente che te prendi la maledizione dell'Altissimo è una vita maledetta che pone nella carne il suo sostegno, la carne, il bazar in ebraico, una cosa che oggi c'è e domani non c'è. Ma come fai a, a, a fidarti di te o di qualche creatura umana? Che te fidi? Quindi si può essere diffidenti, diffidenti verso noi stessi, magari fossimo diffidenti verso noi stessi sanamente diffidenti, non la diffidenza negativa, no? Di chi sta sempre sul chivarà, e cioè pensa sempre che qualcuno deve stare a fregare o a farti del male. Questo è un difetto. Ma la diffidenza positiva è non confido in te, perché tu sei un essere umano come me. Tu sei fallace, sei limitato, sei imperfetto. Avete molte, molte crisi matrimoniali, perché noi abbiamo tutti, tutti facciamo queste cose, proiettiamo, cioè noi, se, quando uno è innamorato non capisce niente, non capisce. Quindi che succede? Si aspetta che chi c'è davanti sia la perfezione fatta carne, ma quello non è la perfezione fatta carne, non lo è, non lo sarà mai. E se tu pensi che c'è davanti la perfezione fatta carne, è chiaro che sicuramente sarai deluso, 100%. Ecco perché chi confida nel Signore non sarà deluso, dice la Sacra Scrittura. Ah, perché lui no. Quindi sicurezza è fondata su cosa? Sul grande amore con cui ci ama, di cui non puoi e non devi mai dubitare. E se è grande l'amore con cui ti ama, lui ti darà sempre il meglio per te qualunque cosa sia, fosse pure la croce più grande dell'universo, fosse pure la prova più grande che a te ti sembra così eh, insostenibile. Non c'è dubbio. E ti darà il meglio per te, cioè sicurezza che ti darà sempre il meglio per te, quando e come egli lo stabilirà. a suo tempo e a suo modo, e a condizione che tutto concorre al bene, dice San Paolo, di coloro che amano Dio, non di tutti, perché il peccatore che vive lontano dall'amore di Dio non va non, non, non vige questo discorso qui, eh. non concorre tutto al bene per quello, tutto concorre al bene per coloro, di, per coloro che amano Dio. Cioè. Ci teniamo nella sua grazia e perseveriamo nel fedele compimento dei suoi comandamenti. Allora sì che funziona. Allora funziona come? Funziona alla grande. Quindi sicurezza fondata sull'amore di Dio. E quindi, poiché mi ama, Dio mi darà sempre il meglio a tempo e luogo e modo opportuno, a seconda di come decida, e a condizione però che io mi mantenga in grazia e osservi i suoi comandamenti. Non ripeto per la quarta volta, però si deve ripetere la quarta, la quinta, la sesta, questo è un passaggio focale proprio di, di, di, di questo testo, È eh? importantissimo perché le abitudini del cielo le impari esercitando sulla terra questa piena e assoluta fiducia in Dio che è una cosa che si acquisisce non è innata ti racconto un altro mio aneddoto aggiunto con quello bello sguardo con quel suo bello sguardo prima della mia glorificazione sapevo bene che il mio corpo, in qualsiasi degli innumerevoli spazi e tempi della mia vita terrena, era capace di, di passare attraverso le pareti senza nessuna difficoltà. Quindi aveva fatto una, una, una buona scuola. Con tutto ciò, la prima volta che tentai di attraversare una collinetta, mi fermai bruscamente, perché prevalse la mia abitudine terrena di fermarmi davanti agli ostacoli. Ma adesso passo anche attraverso gli astri. Oh, capite che sono gli astri, quindi se la Terra ha 50.000 km di circonferenza, immaginate è eh, da un punto all'altro del, cioè, della sfera, insomma ce ne vuole, eh? un essere umano che trapassa la Terra da parte all'altro, ma la alla Terra è niente in confronto a un astro, o no? Questa passa attraverso gli astri, quindi altro che quello che vedremo domenica, è lunedì dell'angelo, <ride> che, che, che sono gli angeli che tolgono la pietra, eh? non ha tolto mica Gesù la pietra dal, dalla, dalla, dalla tomba del, della sua risurrezione, perché non c'è bisogno di togliere la pietra, perché i risorti passano attraverso i muri, <ride> e, e passano attraverso il muro anche del cenacolo, no? domanda di Riccardo servono a qualcosa i suffragi per i defunti? ah dice amata. sono efficacissimi anche se si tratta di defunti molto antichi ragazzi non pensiamo che per il fatto che questo è morto da, da, da 30 anni ormai e chi te l'ha detto? io ricordo quando lessi Maria Simma dava dei numeri allucinanti, cioè anime che stavano purgatorio da 1500 anni anche quindi gli inglesi dicono take it easy, calma noi non siamo, no, chi, chi, chi, chi ti credi di essere? che, che, che siamo Dio? non possiamo sapere smettiamola per favore di Sostituirci all'altissimo. Cioè, a meno che tu non c'è una rivelazione, ogni tanto nostro Signore fa nascere la natuzza della, de, della situazione e, e ti fa, se ti vuole fare un regalo, arrivare l'informazione se un tuo caro è arrivato in paradiso, sta ancora in purgatorio oppure no. Eh, ma al di fuori di, di, di, di natuzza e simili, ma tu che ne sai? dice ma mio nonno è morto 40 anni fa era una persona di chiesa lo sapete l'aneddoto di, di padre Pio no? lo conoscete? lo racconto, lo racconto tante volte dice che una volta padre Pio eh, celebra la messa per il padre di un confratello perché adesso non mi ricordo se era l'anniversario della morte di questo padre, non lo so e durante questa messa e al termine della messa lui vede l'anima del padre di questo confratello frate che va in paradiso allora tutto contento, dice, faccio il ringraziamento con calma, poi quando lo vedo glielo dico. E quando lo incontra col suo slang eh, divertentissimo napoletano, e fa, voglio, voglio, io, <ride> che ti dice una cosa, eh. dice, oggi ho celebrato la messa per tuo padre, e alla fine della messa ho visto che andava in paradiso, si contento. Sto frate amico suo è rimasto come un baccalà. Il padre mio è pure un po' stranito. No? Dice, Oh, ma hai capito che ho detto? Tuo padre è andato a parlare ma che sei contento? Cioè, come dire, Potresti pure dirmi grazie, no? sia perché ce l'ho mandato con la messa, sia perché te l'ho detto. E lui dice, no, no, no padre, per carità, non se ne abbia male. ma Adesso mi ricordo il numero. Dice, mio padre è morto 30 anni, 40 anni fa. Dice, ma mio padre era un bravissimo cristiano. Andava sempre a messa, non ho mai sentito mia Non urlava, non ha tradito mia madre. Non menava nessuno. Hanno avuto una famiglia numerosa. E padre Pio, adesso non mi ricordo, diede una di queste due risposte perché ci sono due aneddoti. Quindi, comunque, tanto è simile. Una era, eh, fratello mio davanti a Dio tutto si paga e l'altra era E io che ci posso fare se il padrone guarda pure il pero nell'uovo? quindi i suffragi sono una cosa importante io divento, io mi avveleno eh, senza perdere la paga quando si comincia a sentire a di, D dice mio padre è tornato alla casa del padre ma chi te l'ha detto che è tornato alla casa del padre? addirittura è volato al cielo, qualcuno mi cioè, dice, mio padre è volato al cielo due mesi fa, volato al cielo, volato al cielo si dice proprio i santi canonizzati, che è tornata la casa del padre, che è volato al cielo, ce le dobbiamo levare dalla testa queste cose qui, io lo dico, ma non è che lo dico perché mi diverto, cioè, io sarei molto, sarei molto contento di, di dire un'altra cosa, no? Quindi di, di dire alle persone, oh, eh, guarda che i tuoi stanno in paradiso, rallegri, ti gioisci, esulta, ma che mi importa a me? No? Cioè, non è che mi diverto a dire queste cose, ma voi capite, io sono un sacerdote, Ve vi immaginate no? un'anima del purgatorio, sente un prete dire, ma non ti preoccupare, quella sta in paradiso, quella sta a soffrire il purgatorio, chi sente il prete ci crede che quella sta in paradiso? Ah, oh, sta in paradiso, io faccio a Dio a fare la messa. Sta in paradiso. È inutile che prego, no? Sta in paradiso, sta. Io non lo so se certi miei confratelli, che a me, a volte veramente. A me, a me a volte sembra che stiamo in mezzo a un manicomio, una banda di matti. Ma ti rendi conto di quello che tu vai a generare? Ma tu sei un prete? Un'anima del purgatorio, ma che sei scemo? Io tutti i funerali, dico sempre, fatevi dire messe, pregate, fate i suffragi. Non pensiate che sta già in paradiso. Non mi importa niente le s arrabbiano. Cerco di dirglielo con tanta carità, con tanta dolcezza, gli spiego dico, guarda, che, cioè, per andare in paradiso, uno deve morire martire per pensare che sta già in paradiso. Oppure deve essere un bambino battezzato che ancora non ha, non ha commesso peccati, manco veniari oppure deve essere un santo di quelli proprio fuori classe ma anche santi fuori classe qualche, qualche mezz'oretta se la sono fatta nel purgatorio eh? pure fuori classe magari un'ora, due ore, un giorno ma la capatina ce l'hanno fatta Guarda, scusate, col livello medio dei cristiani che vivono oggi che la grande maggioranza della gente che muore eh, torna, torna orizzontale in chiesa dopo che per almeno 30 anni per verticare ne è stata banana manco la domenica, ma come va a dire che quello è volato in cielo? O le persone care a, a, a pensarlo? Cioè noi non possiamo per la nostra debolezza Posso spiegare il meccanismo psicologico? No? Cioè io già mi stresso perché è morto mio padre, mia madre, o mio figlio o mia figlia, già sto stressato. Figurate se mi devo pure mettere a pensare che questo dopo che è morto soffre, allora siccome sono io che non voglio affrontare quest'ulteriore stress psicologico, per sta meglio io penso che stanno meglio loro. Non so se mi spiego. Ma questo è un atto di egoismo questo qui. Oppure i preti che fanno questa cosa qui lo fanno sicuramente, voglio sperare almeno questo, anche se comunque inambissibile: che lo facciano per consolare l'animo. Se muoio gli dico che il padre sta meglio, così si calma un po' e soffre di meno. Per dire, no? Ma non si può! Non è che tu per consolare una persona quando contro la verità. Quindi immaginatevi quanti accidenti, che poi, ma accidenti tra virgolette, perché non è che fanno queste cose dall'altra parte, ma secondo il nostro modo di pensare, a momenti panni tu, mori, c'hai cioè bisogno di suffragi, stai messo male in purgatorio, e tu vedi che tutte le persone le tue care si pensano che sei volata al cielo. E quindi tu te resti là fino al giudizio universale, e te becchi se no la messa del primo di novembre, se qualche prete continua come doveroso ad applicarne almeno una per tutti i fedeli defunti. Poi è finito? Ma che pensi tu? E dei preti che hanno detto questa cosa, tu che pensi? Quindi sono efficacissimi i suffragi, anche se si tratta di defunti molto antichi. Nell'aldilà non vigono le classiche nozioni di presente, passato e futuro, né esiste il legame della coscienza col momento attuale. I suffragi arrivano molto opportunamente, da qualsiasi data, grazie al ponte immediato della quinta dimensione. I tuoi atti di esistenza, conservati negli spazi tempi della tua vita, e le abitudini che ti farai, speriamo siano talmente cristiani da non avere bisogno di passare dal purgatorio. Tale è il desiderio del nostro Dio verso di te. Cioè, Dio non è contento che noi ci facciamo il purgatorio. No, il suo desiderio sarebbe di portarci in paradiso subito o quasi. Però non ci porterà in paradiso subito, quasi, se non stiamo messi in condizioni. Cioè, se i nostri atti di esistenza, ormai dovremmo esserci familiari, realizzati con questo linguaggio, e le abitudini sono talmente diventate cristiane da non avere bisogno di passare per fasi più o meno lunghe o intense di purificazione. E passiamo al capitolo 31. Ci lasciamo alle spalle il purgatorio. <ride> Questo paratempo di San Luis, dice Terranamata, continua, è molto lento, disse la mia amata compagna, e l'energia vitale del tuo organismo basta appena per un millesimo di picosecondo. Sentite, no? L'energia vitale del tuo organismo, lui ancora, una, basta appena per un millesimo di picosecondo, nel muoverti sia pure leggermente, sentite, eh, consumi forze che non sei in grado di riacquistare, perché la tua fisiologia di viatore non è preparata a questa lentezza paratemporale, per questo ogni tanto ti tocco, per così vivificarti, ma adesso incomincia a non essere prudente il farlo. Ecco qui che Teneramata spiega perché ogni tanto gli sfiorava sto dorso della mano. Una spiegazione bellissima, una spiegazione molto scientifica, anche se noi possiamo capire entro certi limiti. Dice che per eh, muoversi, viaggiare dentro frequenze temporali così inesistenti per noi, noi non sappiamo neanche cosa sia un millesimo di picosecondo, L'abbiamo visto a suo tempo il numero 1 diviso non si sa quanti miliardi, no? Cioè, quindi non è quella dimensione adatta alla fisiologia del nostro organismo attuale. Cioè il, nostro or il nostro organismo attuale, quindi il nostro dispendio energetico, eccetera, funziona nel tempo normale, non nel paratempo del picosecondo, no? O del millesimo di picosecondo. No. E allora gli dice che c'è un consumo di forze che tu non puoi riacquistare. Perché la tua fisiologia non è capace di farlo. Non è preparata. Ora, perché sei viatore? E allora ogni tanto supplisco toccando, dico cioè te, te la do io l'energia che perdi. Attraverso il contatto. Vedete il contatto quanto è importante. Eh? Abbiamo imparato anche importante il contatto. E così capiamo anche, mo vorrei, non vorrei fare un'altra polemica, però il contatto sacramentale. Per esempio, cioè avete visto, i, i sacramenti si realizzano per contatto. Durante la, la cosa, addirittura se ne sono usciti che bisognava fare le unzioni battesimali e le, le crismazioni della cresima con l'ovatta con l'ovatta ma che tovatta da sta distanza cioè, un sacerdote per esempio questo oggi non se lo fa quasi nessuno quando benedice deve mettere la mano in, proprio in testa alla persona In te così in testa la deve toccare con, le, con, con il palmo delle mani, perché il palmo delle mani è stato, è stato consacrato. Eh. La benedizione viene per contatto, una bella benedizione, cioè l'imposizione delle mani che non è semplicemente uno stendere la mano, ma è proprio un, un touch. Tutto levato. Un touch! Io quando consacro l'ostia, ma eh, se avete fatto caso? l'ostia per consacrare la devo prendere in mano, non è che l'ostia la guardo sulla, sul corporale o sulla patena, perché non potrei fare così, scusate, no? Perché la devo prendere in mano? Potrei anche dire, pronunciare la formula della, della consacrazione, senza prendere l'ostia in mano, no? Ma c'è scritto che l'ostia si, si deve prendere in mano, perché ci deve essere il contatto tra i miei polpastrelli e l'ostia, Touch! Quando un bambino viene battezzato, non è che l'acqua gliela butto vicino, tanto quale. No, l'acqua deve essere messa, deve essere pure messa bene. Voi sapete che ci sono stati alcuni vescovi che hanno dovuto fare richiami in diocesi perché certi gruppi ecclesiali fanno i battesimi per immersione. Ta ta ta ta. Attenti bene, no? Allora, che succede? Un bambino se tu lo immergi per, per immersione, eh, che, che, che stai che... generalmente per non farla affogare qualcuno dice di battezzare il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, lo mette dentro l'acqua tre volte, ma non ci mette mai dentro la testa. Sapete che non è battezzato. Non è battezzato. Perché l'acqua, non soltanto ci cioè deve essere il contatto dell'acqua, ma l'acqua deve essere messa sulla testa. Che tu, farà, che tu, fai, che tu fai il teatrino dell'immersione, de, de, de, dell se vuoi fare il teatrino dell'immersione, devi dire a papà e mamma che almeno una volta devi immergere completamente, se no non lo fa. Touch, contatto, touch. Quando io do l'olio santo si tocca, nella versione antica dell'olio santo, oggi come sempre, oggi si ungono le mani, nell'estrema unzione antica si ungevano gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani e i piedi pure per i peccati commessi con gli occhi, per la tua santa, un la una bellissima misericordia il Signore di, per i peccati commessi con l'uditorio, e ogni volta tocchi e segni con la croce. C'è un touch. Nella, nella confessione non c'è un contatto diretto, ma il sacerdote deve stendere la mano quando assolve deve stendere almeno la mano destra eh? la deve stendere e quando dici da solito peccati devi fare il segno di croce lo deve fare con la mano il touch ok l'economia sacramentale in questi giorni il verbo è diventato carne Gesù ha sofferto mica per scherzo ha sofferto nella carne, le piene dell'inferno in questi giorni qui eh ma adesso incomincia a non essere prudente farlo dice e perché? chiede Riccardo quando tu mi tocchi si pure brevemente mi risulta molto gradevole risposta appunto per questo dopo che me ne sarò andata ti rimarrebbe la nostalgia di questa forza vitale che il tuo organismo non conosceva spasimeresti per riceverla di nuovo come succede al tossicodipendente quando non può prendere la droga <ride> troppo bello, ah, che, capito? Cioè, lo sfioramento cioè, le, la, due dita che sfiorano il dorso della mano procurava già questo un godimento tale che se gliene do troppo, lo faccio diventare come un drogato. E che cosa dice? Brutte notizie, amici cari. Per questo la mia intervista con te deve finire. <ride> Comincia ad avviarsi verso il congedo. No, è finita Teneramata. Quasi. È quasi finita, amici cari. Siamo arrivati a pagina 97 di 102. C'era un altro due, un paio di puntate. Può darsi che facciamo Pasqua la settimana prossima, eh? poi la settimana in Albis e poi Dobbiamo congedare terra amata per la gioia del Catechismo da San Pio X e delle Catechesi Bibliche sull'Antico Testamento. Che... Quindi l'intervista deve finire. Comunque quello che ti ho detto riguardante la gloria occidentale, secondaria, sentite, è meno di un balbettio in confronto con la realtà. Ripercorriamo tutto, tante le cose belle, i liquori, le, le, le pallottoline di cielo fanno a pallottolati che erano tanto buoni, i baci interpenetrativi, le danze dentro i pianeti, gli, gli, gli amori universali, ce ne stanno quanti te ne pare, capito? È il nostro signore che fa tutto quello che vuoi, i viaggi interstellari, le galassie, boh, quelle che mi vengono in mente ce ne stanno ancora sicuramente, eh? è niente in confronto alla realtà. Se io potessi trovare concetti appropriati, immagini e paragoni evidenti per meglio realizzare la mia missione e farti comprendere con luce maggiore la gloria che ti attende, ma il cielo e la terra sono molto diversi e il loro linguaggio è molto differente. Meno male che passerei molto presto per il mondo e che quando meno penserai ti troverai, ti troverai a godere ciò che oggi intravedi appena. C'è uno scarto, come dire, incommensurabile. Se noi potessimo entrare in contatto con un nostro caro che sta nell'altro mondo, vivremmo, certamente, si capisce che con te, la mano, un'esperienza di questo genere. Da un lato tu lo riconosceresti, perché non è che quello è completamente un'altra identità, Quindi da un lato per qualche cosa lo riconosceresti, ma per tante altre cose non lo riconosceresti più, perché non ti direbbe le cose che ti diceva qua giù. Ecco perché un'altra cosa, ne dico un'altra stasera, eh, un'altra cosa che io non sopporto e che è una cosa che non si deve fare, non fatela. Io a volte da parroco mi trovo costretto a, perché tutti lo fanno, la regolo ma non la posso evitare. Sapete cosa sono? le pateticissime letterine di commemorazione al termine dei funerali. Non fate queste cose, che non solo offendono Dio, secondo me, ma offendono pure il defunto, perché io non ho sentito qualcuno, numero uno per quanto mi riguarda, che dico sempre, alt, in chiesa si fa il rito sacro dopodiché accompagniamo il feretro fuori sul sagrato, io ti porto il microfono senza fili, e se ci tieni fuori, almeno questo, fai questo tipo di operazione. Ma io faccio così, mi è capitato di andare a celebrare in una chiesa che non era la mia, funerale di mio zio lo scorso agosto, mio padrino di battesimo tra l'altro, Chiaramente io lì non ero il parroco, ho celebrato, ma era eh, l'occhia mia. Quindi si sono messi d'accordo che finita la celebrazione, ho dovuto rimani seduto lì, perché eh, si sono messi a fare le commemorazioni funebri. Io ho sofferto. Rievocazioni di tanti dettagli della vita terrena, umani, ma a chi è morto non gliene importa niente di quelle cose lì. Anzi, secondo me, li, li, li, li anche infastidisce ascoltarli. Oltre che non è cosa da fare, meno che mai in chiesa. Quindi non la fate, questa cosa qui. Perché il cielo e la terra hanno linguaggi differenti. Se vuoi fare contento l'anima di un defunto, prega per lui e fagli fare un po' di suffragi. Non serve nient'altro. Se non ce n'ha bisogno, andranno a qualche anima del purgatorio. Non serve altro. Non ti relazionare con loro, anche quando evochiamo i defunti, no? Loro non sono più come erano qui. Quindi non facciamo rievocazioni umane. Perché il cielo e la terra sono molto diversi e il loro linguaggio è differente, molto differente. Teni la mata, le dissi con tutta la mia franchezza, io ho paura, paura dell'invalidità per i miei acciacchi di vecchio, ho paura degli altri per il loro egoismo e la loro ambizione, ho paura della solitudine e del dolore, ho paura della morte perché non la conosco in me stesso, ho paura dell'inferno che ho ben meritato con i miei peccati, ho paura del mio futuro e necessario purgatorio e paura di me stesso perché conosco la mia volubilità. Ah mamma mia! E dice, gli dice però, allora, sta attento, il tuo timore sarebbe fondato se ti trovassi completamente da solo, senza la fede, senza patria futura e senza amore. Ma non è così. Il nostro Dio ti ama moltissimo e te lo ha dimostrato nel corso della tua vita. Possiedi l'appoggio della fede, come regalo che il Signore ti ha concesso. Nel cielo hai moltissimi che ti amano, grandi amici che ti attendono. Hai avuto una mamma esemplare sulla terra, che per te è stata anche la provvidenza visibile del nostro Dio nel mondo. Hai un'altra mamma nel cielo, la madre del bell'amore, la madre di Dio che ti ha assistito con predilezione. E poi tieni me. You have me. Ahimè, me, la tua tenera amata, che ti ama con sublime amore prestabilito da Dio, disposta se fosse necessario a intercedere fino al colmo in tuo favore. Adesso che bello. Ricordiamo sempre che tenere amata come dice Sublime amore per stabilito da Dio sulla terra la vista 5 minuti per canto della canzoncina, no? E poi basta. Pertanto, cambia il tuo timore con un'adorazione senza posa all'Altissimo e con un ringraziamento senza limite. Ecco i due grandi atteggiamenti che dobbiamo avere verso Dio. Adorazione continua senza posa. e ringraziamento continuo che tanto è sempre poco non sederti al mangere della, della, della strada prendi la tua croce la tua piccola parte di dolore e segui il tuo Signore questa vita mortale dice Riccardo è angosciosa Vedo la mia cattiveria e mi rendo conto dei peccati degli altri e il vortice di superbia e di egoismo sembra sommergere a noi tutti in un mare magnum di iniquità. Leggo la risposta di Teneramate e poi chiediamo questa puntata così almeno un'altra la vivremo. Non sempre è così. Tu osservi i peccati perché in verità sono molto evidenti e numerosi ma non vedi le conversioni, i pentimenti, le opere di carità che pure sono innumerevoli sebbene siano invisibili nel silenzio io su questo sono un po' più fortunato di voi perché io non ho viste tante di conversioni tante di pentimenti ho, ho avuto questa grazia persone che ho visto perché sono venute a confessarsi con me dopo aver ascoltato quello che che predicavo o persone che mi hanno scritto o che mi hanno telefonato mi hanno dette non ho viste tante ce ne sono tante amici cari per questo che Nonostante i tempi balordi che uno sta vivendo, bisogna continuare ad avere sempre come mira principale la salvezza delle anime, operare per loro. Perché anche in mezzo a sto marasma le anime si devono salvare. E anzi uno degli effetti collaterali di questo marasma, causato e innescato dal diavolo, è proprio la perdita di tante anime. è enorme il potere della redenzione, dice Teneramata, e sono molti i peccatori che si convertono e diventano giusti. Verissimo, io ne sono testimone. Ma purtroppo, e anche di questo sono ai miei testimone, sono pure molti coloro che si pentono quasi nell'ultima ora. O che apparentemente non si pentono. Quando rimane a loro ormai poco tempo per raggiungere un alto grado di gloria. Alla fine queste persone riconoscono di aver fatto un mal negozio della loro vita. Hanno voluto essere ricchi in denaro invece di accumulare ricchezze sovrannaturali. Io mi sono sguato tante volte, lo ripeto. Numerosi amori di carità, che sono come la moneta circolante nella patria futura. Cosa stai accumulando? O hai soldi, o hai beni, ma che ce fai? Accumula, come dice Giovanni Vangelo, non accumulate tesori sulla terra, sciocchi, accumulate tesori in cielo, che ce l'hai solo qua l'occasione per poterlo fare. Si sono ostinati nel cercare la suprema felicità soltanto nel bene di questo mondo e logicamente non l'hanno trovata. Non c'è la felicità nei beni di questo mondo. Se no il primo a dirti cercala e trovala, sarebbe nostro Signore. Quindi queste anime deplorano l'aver preferito i piaceri immorali, i piaceri immorali, c'è bisogno di commentare, no? I godimenti mondani così piccoli, incerti, fuggevoli, faticosi. Piccoli, incerti, fuggevoli, faticosi sapete, oh. chi se compra una barca grossa, 12 metri, Panda al mare, bella no? Sì, bella, ma che ci sta dietro però? Per godette un po' sta barca, oh, e chi ha rimesse, e piva, metti la in acqua, cosa, a destra, a sinistra, il porto paga, entra, esci, cioè, anche quelle piccole gioie della vita eh? faticose cioè per godette qualche cosa ti fai una fatica e finisce mai e ti passa la voglia poi no? allora ricorrono alla chiesa si pentono di vero cuore e il nostro Dio li perdona e li carezza tenenamente perché sono le sue amate pecore smarrite peccato che nel cielo non danno l'altissimo tutta l'olio di gloria che ci si attendeva da loro, peccato che raggiungono come me una felicità inferiore quando sarebbe stato tanto facile ottenere una maggiore gloria, ci sono 210 persone collegate in diretta ricordatevele queste cose e molti che ascolteranno indifferiti, io vedo i numeri di queste catechesi sono in, in proporzione della mia media superiori mettetele a frutto non dimenticatele peccato che raggiungono con me una felicità inferiore quando sarebbe stato guardate che i meriti, ce li, ce li... i meriti li acquisiamo sulla terra finita la vita terrena è finito tu fate pure il purgatorio fino al giudizio universale poi soffri tantissimo il purgatorio in purgatorio i meriti non aumentano se tu sei arrivato supponiamo in una scala da 0 a 10.000 a 100 rimani 100 per tutta l'eternità non cambia sta cosa ma si può essere così deficienti perdonate deficienti in senso etimologico mancanti significa deficienti e mancanti di questo perché è sempre un problema di cervello quali sono le cose importanti nella vita? Io ogni tanto concludo, dato che oggi l'ho detto all'inizio, ieri abbiamo fatto le mille Giuseppe, io ogni tanto sapete che ci stanno persone che seguono in, in, in diretta, eroi. Ieri sono arrivati fino alla fine, all'ultimo eravamo 58, dico guarda, 58.0 Giuseppe, detto, sono 58.0 Giuseppe, insomma non è che sono tanto pochi. Ogni tanto mi guardo quelli che mi stanno intorno, che a una certa te li vedo con due occhi così, che sta aggrappate sonno e mi sento in colpa. Dico "Guarda questi per venite appresso, non mi fa dormire mai. Disgraziato che non sei altro, no". Dopo però rettifico, dico eh "Sì. È una bella croce. È una bella botta perché quando, quando, quando suona l'ultima Ave Giuseppe, è, cioè se uno ci avesse andrebbe a suonare la campana a festa. Eh, però è fatta ieri sera l'hanno fatta è ita dicono a Roma è andata blindata meriti acquisiti è andata se non l'avessero fatto non era andata boh, mi viene a che tutti gli altri lo fanno forse in Giuseppe capito quello, quello che sto a dire no? però accumuliamo tesori per il cielo Ho detto, avete visto Jeff Bezos, che continua a fare un sacco di sordi che se campasse 10.000 anni non se li potrebbe spendere tutti, manca ma a comprasse 300 jet privati o cose del genere. Noi dobbiamo fare Jeff Bezos del paradiso. Cioè, alla di essere proprio un gordo, di accumulare come un forse nato. Cioè, di avere tanti di quei meriti, tantissimi. Poi con i peccati ve ne sto pure il purgatorio fino al giudizio universale, però hanno tanti meriti, quelli non si toccano. Perché fatto il purgatorio quelli rimangono. Bene, amici, poi da domani mondo fermo ancora di più. Eh. Una santa Pasqua a tutti, mi raccomando, tutti con Gesù a fargli compagnia. E, e a ringraziare perché se lui non avesse fatto tutto quello che aveva fatto, tutti questi bei discorsi che ci stiamo facendo, non avremmo mai nemmeno cominciati. E quindi lode e gloria al nostro grande Dio, Salvatore e Redentore, Signore nostro Gesù Cristo. Una santa notte a tutti, amici. Dio vi benedica, la Madonna vi protegga.